Eccoci qua alla costruzione della, della Junior Secondary School a Gorogocio, la nostra prima scuola. Qui abbiamo qualcosa con i 1500 ragazzi, abbiamo con noi Edmond che è il nostro partner da sempre che l'ha costruita e dopo gli faremo una piccolissima intervista. Adesso vediamo cosa costruiamo però. Quello che voi vedete sarà dove c'è la casa, non ci sarà più ma ci sarà un bellissimo, un bellissimo parco giochi, chiamiamolo così. Dove vedete quella persona in mezzo ci sarà il gate d'ingresso che diventerà il tree principale e poi sulla, destra, eh, sulla vostra destra vedete la costruzione della nuova scuola. Questa scuola nel tempo diventerà di due piani, oggi stiamo facendo soltanto il piano terra e il piano terra avrà i, le classi ma soprattutto i laboratori di, eh, di cui la Junior Secondary School ha bisogno. E I laboratori sono di chimica, eh, sono di, mh, diciamo, di biologia, sono di scienze umane, insomma un, un modo diverso di insegnare per cui i nostri bambini con questa giunta di un anno eh, diventeranno un po' più preparati, e un po' più educati per affrontare la scuola superiore e poi speriamo anche l'università. Siamo con, con il mio amico Edmond, Edmund è... Cambio in Inglese, in eh? I'm changing um, the, the word, um, let's say in English, uh, we met how many years, uh, 16 years 16 ago? 16 years ago. 16 years ago. He started actually in uh, Gorog, we started with him, in Gorog, with how many children? 200. 200 children. Okay. It was a small, small, small school. I, I'll show you what it is. It was only that part there. Only that part there. And now there is a big, huge uh, school for... 1,300 children, right? Yes. And, um, and, and okay. our shoulders, we're going to have, uh, as I told you before, we're going to have this junior secondary school. What's the junior secondary school, uh, Edmund? It's uh, according to the new, to the new uh, system of education, uh, we are expected to have uh, kids going through three years in uh, baby care, six years in... Uh, Primary school, and then three years in uh, junior secondary school. And they, they then, study also other other um, other matters, right? Yes, they will uh, at junior secondary school they'll be able to find a, a way to specialize on the areas of their interest. This is the stage where we'll find those that want to study sciences, follow, go to senior science school, those that want to study humanities, will go to humanities schools. Uh, loro fanno iniziano con questi tre anni ad avere il loro indirizzo per la scuola superiore e lo scelgono già da qua. E questa è un'ottima cosa perché poi l'indirizzo anche delle dell università sarà, come dire, più, più facile e, e anche più selezionato in un certo senso. Are you happy about the school? Very happy. Be very, very, quick. It's very quick. and very happy and the community and the children.